era sempre molto, molto allegro con i figli e scherzava sempre e che lui, anche se capitava spesso che non so, la notte usciva per lavoro, lo chiamavano e quindi non non dormiva, immancabilmente la mattina ci accompagnavano i figli a scuola tutti e tre io non ricordo mai di averlo visto triste o arrabbiato o lamentarsi per qualcosa, mai si rendeva conto dei rischi che correva Probabilmente era preoccupato per questo, ma ciononostante ha deciso di, di andare avanti. Quindi, io credo che sia importante per questo che tutti conoscano le storie di, di, di chi eh, ha deciso eh, di assumersi le proprie responsabilità a rischio della, della vita. Penso che fosse una persona veramente fuori dal comune e quindi sicuramente la sua morte ha cambiato la nostra vita. Queste persone lasciate sole, c'è stata una totale indifferenza e assenza da parte dello Stato gravissima e assolutamente irrimediabile oggi. Quindi sicuramente da un lato ci vuole la volontà dello Stato eh, sia dal punto di vista delle scelte naturalmente legislative ma anche di, eh, di azione sul territorio, quello che ora vediamo noi perché oggi ci sono poliziotti, carabinieri magistrati che agiscono in maniera seria, cosa che magari non, non avveniva prima. Credo che ci sia una responsabilità anche da parte di tutti. cioè Se ci fosse più coscienza civile da parte di ciascuno di noi, sicuramente si farebbe un passo notevole in avanti per la lotta alla mafia. Io credo nella lotta alla mafia. Non può essere soltanto un fatto dello Stato, è un fatto che deve riguardare tutti.